Grazie Presidente e grazie alla Consigliera Celli che comunque mh, nei lavori della Commissione è sempre presente con spirito propositivo. La proposta, è stata, la proposta di delibera è stata analizzata in sede di Commissione e come ha sottolineato anche la Consigliera mh, delle perplessità sono state espresse non tanto nel merito e nella eh, non tanto nell'obiettivo quanto nel, nel merito attraverso il quale il testo di delibera prova a eh, diciamo, dare un, un indirizzo su una gestione eh, più eh, efficiente del patrimonio indisponibile di Roma Capitale quindi se da una parte eh, app apprezziamo eh, lo sforzo dall'altra dobbiamo comunque ehm, ravvedere in, questa, in questo testo delle, ehm, delle circostanze che non ci trovano eh, completamente favorevoli. Nello specifico, teniamo a precisare che l'indirizzo di questa maggioranza è quello di eh, cercare di fare in modo che il patrimonio indisponibile sia effettivamente reso eh, disponibile e messo a disposizione per le esigenze della cittadinanza, in primis per. Eh, le questioni di emergenza abitative a tutti noti a tutti eh, chiaramente note pertanto il nostro indirizzo è in primis quello di gestire gli immobili ancorché appartenenti al patrimonio indisponibile per questo tipo di, eh, di esigenza anzi aggiungo, aggiungo, aggiungo che eh, L'idea è anche quella di cercare ulteriori disponibilità anche nel patrimonio disponibile di Roma Capitale per far sì che possano essere messe a disposizione di questa esigenza. Detto questo, l'altro aspetto che rintracciamo diciamo, in una questione più meramente amministrativa, quello che sottolinea la delibera è relativo all'utilizzo di beni che non essendo magari appartamenti ma sono esercizi commerciali debbano migrare a una corretta classificazione del, del bene stesso e questo crediamo che sia, sia corretto, ci sembra un aspetto prettamente, eh, prettamente amministrativo, che tra l'altro è un, un percorso che si sta compiendo nell'ambito del, del Dipartimento Patrimonio. Quindi, seppur noi siamo d'accordo, e l'abbiamo detto sin dai primi, dai primi momenti, che è necessario un, un cambio di rotta sulla gestione del patrimonio di Roma Capitale, eh, crediamo che eh, sia necessario approfondire ulteriormente una serie di aspetti che eh, vengono tra l'altro eh, diciamo, indirizzati eh, in parte nel, nell'emendamento proposto che richiedono delle verifiche opportune circa l'utilizzo ai fini istituzionali. Io credo che noi su questo aspetto, sulle opportune verifiche per poter far sì che alcuni beni siano o non siano adeguati all'uso costituzionale occorrerebbe anche esprimere dei criteri che siano più contestualizzati e dettagliati. Pertanto il nostro non è un giudizio negativo sulla, sul, sul merito e sull'obiettivo della delibera, ma eh, come maggioranza ci asterremo alla votazione. Grazie.